Allora un salve a tutti, un ben ritrovati in questa seconda lezione, in questo secondo video tutorial eh, dedicato a voi dal mio blog disegna 3D dove troverete la versione testuale di questo video tutorial. L'altra volta abbiamo creato una semplice sedia iniziando così ad apprendere le prime cosucce con Blender, un programma professionale ed essendo, e in virtù della sua professionalità, un programma complesso molto articolato che apprenderemo, se avrete pazienza e voglia, un po' alla volta nel corso dei prossimi mesi approfondiremo alcuni aspetti molto importanti della modellazione in Object Mode, almeno quest'oggi L'altra volta abbiamo dimensionato un semplice cubo con la funzionalità parametrica dal tasto N cui si può dare una certa misura al cubo che quindi lo trasforma in questo caso in un parallelepipedo. Abbiamo creato quattro gambe, un sedile, uno schienale quest'oggi parleremo invece della scalatura, della rotazione e dello spostamento sono semplici modifiche ma molto importanti da prendere nella loro comunque interezza perché hanno diversi parametri che andremo a eh, vedere, almeno eh, iniziare a capire quest'oggi. Abbiamo la nostra sedia, quest'oggi faremo un piccolo scherzetto con questa sedia. La faremo ingigantire e sopra questa metteremo delle altre sedie invece come questa qui, in una stessa dimensione. Iniziamo duplicando questa, Shift D hai già selezionato e la scaliamo con il tasto S premiamo 5 ed ecco la nostra sedia gigante invio per darla conferma ricordo che con il tastierino numerico 7, 1, 3 avete modo di avere tutte le visuali del, della nostra scena prendiamo quella piccola e andremo a collocarla con la funzione dello snap proprio sopra al sedile di quella grande allora, innanzitutto la mettiamo in wireframe premendo il tasto Z così vediamo meglio anche la nostra piccola sedia e cambiamo la funzione dello snap da vertex in face quindi, premiamo il testo CTRL e con il doppio clic muoviamo la sedia appare un cerchietto che ci dice che ha agganciato il piano, quello superiore alla sedia riprendiamo Z, eccolo qui perfettamente allineato con il sedile torniamo alla nostra visuale col numero 7 la visuale orizzontale e spostiamo la sedia G, ancora ma vogliamo dargli un importo ben preciso un metro in questo caso va eh, nella direzione dell'asse dell eh, in positivo noi vogliamo invece in negativo meno, ecco, spostata la sedia Invio, con questo diamo la conferma. Noi possiamo dare con il comando spostamento G anche un valore quindi numerico per spostarlo in una maniera precisa in un certo asse, può essere l'asse x, y o z, come volete, o anche eh, comunque eh, tutti gli altri modificatori, può essere la rotazione o la scalatura, sempre un valore numerico che può essere riferito anche solamente a un asse. Ipotizziamo questa scala eh, Ipotizziamo la serie grande Scalarla sull'asse X S, Vedete che si modifica solo Su questo asse, oppure lo Z Oppure l'Y Ok, bene, torniamo noi Selezioniamo col tasto eh, destro Del mouse, la piccola serie Adesso la ruotiamo di 45 gradi, Quindi R, 45 di valore numerico Gira in senso orario E non mi piace, quindi do con il tasto meno la rotazione inversa ecco, così va bene benissimo torniamo la visione dall'alto duplichiamo questa sedia la spostiamo sull'asse X di un metro ok? adesso R 90 gradi la giriamo ok, eccola qui così è troppo vicina la sposto ancora di un metro no, troppo quindi punto 5 torniamo indietro G x.5, mezzo metro, e questo va bene duplichiamo ancora, shift D, y, un altro mezzo metro, facciamo conto, meno, ma è poco quindi G, y, 1, um, meno, eccolo qui la nostra sedia ruotiamo che questa R, 90, senso orario va bene, ok, perfetto duplichiamo di nuovo, spostiamo sull'asse x potete dare il valore che volete, potete anche spostare manualmente con il mouse quello che preferite, come vi trovate meglio Rottiamo di nuovo, 90 gradi ok, adesso non è allineato, possiamo anche allinearlo cambiamo in vertex GX eccolo qua, allineato perfettamente Fate attenzione che con la rotazione eh, Blender assume come asse di rotazione quello della vista, quindi se siete dall'alto ruoterà lungo l'asse z, se siete nella vista frontale ruoterà lungo l'asse x o se è laterale y. Se volete vedere la visuale, vedete qui per esempio, rotate, vedete che ha una rotazione lungo l'asse della visuale, quindi non andrebbe bene nel nostro caso dobbiamo sapere avere un punto ben preciso di riferimento quindi utilizzate i tasti delle viste orizzontale, laterale o frontale ok, torniamo in modalità solido è questo tastino qui, solid o wireframe per vedere il fil di ferro, cosiddetto eh, del, della nostra scena torniamo con modalità solid, ok questo è un colore molto brutto che andremo a cambiare successivamente ma prima voglio aggiungere anche il pavimento a questa scena torniamo all'alto, wireframe, il cursore 3D come vedete cliccando con il mouse lo spostate e questo sarà il centro dell'aggiunta del nuovo oggetto, add Mesh Plane è il nostro piano. Lo scaliamo a piacere, anche perché sarà il pavimento, ok, scaliamo ancora, bene lo portiamo giù come si sposta questo qui, allora tanto selezioniamo, c'è una modalità qui anche di selezione come potete vedere, eh, che impareremo più avanti magari, con le freccette potete portarlo manualmente, ma noi vogliamo avere qualcosa di più preciso. G, Z e cerchiamo un vertice della serie. Eccolo qui, perfettamente allineato. Questo colore è estremamente brutto, quindi cambiamo. Selezioniamo tutte queste serie e deselezioniamo invece il, il pavimento ok, abbiamo selezionato anche la telecamera non è il caso non avrebbe comunque eh, nessun risvolto con il tasto shift potete fare anche eh, manualmente la selezione un altro è il B il tasto B permette di selezionare con un, un quadrato un riquadro oppure A ah, invece deseleziona tutto e C è un cerchietto con la rotellina potete anche decidere quanto, quanto grande può essere questo cerchio ok, noi andiamo con il click e lo shift e selezioniamo tutte le 5 sedie c'è già un materiale in realtà è questo grigio ma è veramente brutto quindi cambiamo in arancione qua si può cambiare il nome Mettiamo modalità solido E qui su diffuse avete modo di scegliere il colore Mettiamo un arancione Abbastanza acceso può essere questo qui Ok, come vedete abbiamo cambiato il colore di tutte le nostre serie Per il pavimento invece se clicchiamo non c'è nulla In questo menu compaiono già alcuni materiali Che potete selezionare, ma arancione ancora non è il caso Ne faremo uno di nuovo quindi cancelliamo quello che c'è, new, un altro materiale, possiamo scrivere avorio e cambiamo da diffuse il colore dell'avorio. Eccolo qua. Perfetto. Questa è il nostro, la nostra scena, la nostra sedia col pavimento. E con ciò direi che abbiamo affrontato alcune tematiche importanti e un piccolo approfondimento valeva la pena. Nella prossima avremo modo di parlare anche del Edit Mode Object Mode è quello che permette semplici modifiche, spostamenti, rotazioni L'Edit Mode, che da qui potete vedere, selezionando è qualcosa di approfondito, puoi vedere i vertici, le facce o i bordi del, della mesh selezionando dal menu della 3D view qua sotto questi tre pulsantini che permettono di selezionare mm, un'ipotesi abbiamo una faccia, vabbè questa è una piccola <ride> permessa per la prossima lezione possiamo darle un altro colore arancione non ci piace quindi aggiungiamo un colore new, material può essere bianco bianco, diffuse abbiamo messo il bianco eh, una cosa importante oltre al colore c'è anche la possibilità di cambiare la sfumatura dal bianco al nero quindi anche tutte le tonalità di grigio e lo assegniamo abbiamo selezionato la faccia che vogliamo cambiare bianco e sign, torniamo in object mode, ecco qui la nostra sedia con lo schienale diventato bianco. Con ciò vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione, approfondiremo meglio il discorso edit mode, cambieremo una serie quella principale che abbiamo modellato eh, nella prima puntata eh, con eh, l'edit mode la trasformeremo in qualcosa di più simile a una vera serie moderna del giorno d'oggi, e daremo anche un colore più accattivante, insomma le cose si fanno decisamente più interessanti con ciò vi saluto, alla prossima ciao da Fabio, bye bye